Ciao a tutti ragazzi, mi sono Dynamitix e Marco007. Ci sono Sans Under, e Papyrus cioè. lì. A e caso. comunque nella, nelle vecchie parti c'era... Un attimo, clicca coso. Uh, nelle vecchie parti c'era una barra a sinistra nera. Sì. Ma ora non c'è più, quindi wow. sì. Yay. Ma io non l'ho vista poi. Va bene. Bene, quindi adesso andiamo avanti qui. L'altra volta Sans ci ha invitati a uscire. E eh non abbiamo mangiato niente uh, Possiamo levarci un po' di cose che non usiamo Cioè nulla Ah è vero oh. L'hai appena fatta sta cosa Bene, Qui dovete scegliere un puff Tanto no, sono tutti, non cambia niente Solo che qui c'è Ti giuro ho visto qualcosa Dietro quella cascata questo è un eco flower di cui parlava Sans Sans Che, di, che sbisbigliano cose tipo Papyrus. papyrus Gli hanno sbisbigliuto le cose Allora possiamo camminare nella cascata e prendere sta roba qua C'è un tutu Ok Yes Ci più armatura Ah ora devi andare alla cassa No non buttare niente vai alla cassa Che ci saranno quelle cure là no? Che cure? Quelle cure tutto, tutto quanto che hai Tutto il tuo invitario è tutta cura Nice. <ride> non buttare eh. niente, dai Vai alla cassa eh, Non posso vendere niente, idiota La cassa, Marco ah. Ci butti dentro le cose Ah, no. perciò la cassa al tizio Che mm. significa? La cassa è eh. una cosa, eh, vabbè Indossa sto robo Wow, E ora butta via quello vecchio A meno che non lo vuoi tenere Lo puoi vendere più avanti No, non mi piacciono Le menli bandana solo bandana di può indossarle oh ombra chi ciao online sono qui per il mio report giornaliero um, riguardo quell'umano che di cui ti ho parlato prima um, l'ho combattuto S sì ovviamente l'ho fatto L'ho combattuto Vabbè, come si. Eroicamente. Dem uh, si usa per non. Uh, sì, sì. Uh, cioè per non specificare un. Uh, un Il genere, genere sì, va bene. In inglese, ma noi. In, uh, noi, lo, lo <ride> al, eh, noi lo chiamiamo al. noi lo. chiameremo al maschile perché Billy è maschile. È maschio. Cosa? Uh, L'ho catturato? Beh. No. Ho provato molto duramente Undyne. Ma alla fine. Ho fallito. Che cosa? Andrei a prendere l'umano. L'anima dell'umano da, da te. Ma andai no, non. devi. Non devi per forza di. No, sto so, so facendo apposta. Non devi, non devi per forza distruggerlo. Vedi. Cioè, vedi. Can you see? No. Capisco Ti aiuterò in ogni modo Che posso allora Ah mi sono mossa la lingua L'animazione uh. della, della lancia uh. HD Ha deciso di non Indietreggia E scompare nell'oscurità Veramente non è che ha deciso di farlo il volume è troppo alto Sì ma tanto non si sente niente Ma I wish. Hai chiesto qua Io abbasserei in Yo. effetti Yo ah. ah Yo Hai visto il modo in cui ti stava guardando Quella È stato fantastico Sono così geloso ma se anche il volume un po' eh, nel gioco? No, è troppo alto, l'ho abbassato apposta. Non mi hai fatto leggere. Se sì, avessi letto, che cos'è? Vabbè, mi sa, tipo, che cosa hai fatto per avere tutta questa attenzione? Andiamo, <ride> andiamo a vedere picchiare qualche cattivone. Ok, allora abbasso. E eh, niente, il bambino cade a caso. Vabbè, Dread. Halfway down. No, yes. veramente è allway. Yes. Al uh, qual se qualcuno ha capito il, la reference è bravissimo. No! Leggi quei cartelli magari, eh. Bene Quando quattro cosi semi-ponti <ride> Semi, ponti, <ride> semi ponti, dei i ponti. I ponti del seme. No, semi. in acqua. No, eh, semi pioli. Fioriranno. Dei ponte. Ok, fioriranno. Vabbè, sappiamo. Lo sappiamo già perché ho risolto il puzzle. Wow, you're serious? Non posso spiegarvi bro? niente. Are you serious, bro? Wow. Attenzione, perché qui c'è un'insidia. Aaron. Aaron Flex Taglio. Allora, um, non c'è alcun modo di fare la, queste cose quando sì, Aaron Puoi solo Per uccidere. ora. Flexi. Aron uh, flexa due volte più potentemente mm -mm. Il tuo attacco uh... Diminuisce ah, <ride> L'attacco aumenta per tutti e due Ah oh. Gara di flexing Ok, più flex Ok, questo è un po' difficile da no, schivare no, no. Sembra si si la stessa si... cosa No, è che si rende più veloce Quindi flexo tanto Flexi ancora di più Nice Però non perderò che tra un po' si stancherà tipo flex Aaron flexa molto sicuramente flexa così tanto che esce dalla stanza non <ride> tipo capito. si flexa fuori dalla stanza non, ho capito, non ho capito in che modo però funziona ok leggi quel cartello io spengo la luce leggi quel cartello bene no non leggi il cartello leggi quel cartello <ride> io lo leggo Yeah. Va bene andiamo a leggere Non c'è nessun cartello Questo Vabbè Appunto Ho detto reggi il cartello però non, non lo stai leggendo Sto creando il ponte idiota Così si legge Stai perdendo solo tempo adesso Cosa ho fatto? <ride> <ride> Hai cliccato la cosa di Windows What a noob Yay. Congratulazioni hai fallito il puzzle? Oh, ho fatto una cosa sbagliata Te l'ho detto apposta infatti oh, oh, oh. Esatto, mi sono spoilerato il gioco ah, Sì, l'avremmo mostrato in, in ogni caso um, No C'è un'altra cosa che Mi sa che si fa così Oddio Perché? Eh. Ecco c È però veloce ma. Che lentezza Che <ride> vuoi? Usa un pochino di corsa Lo sprint Tanto la che fame non è. non esiste in questo gioco La fame è ancora al massimo Tanto puoi correre un sacco Bene ora vai Nella schermata successiva Dove c'è una panchina Dove ti puoi curare C'è una panchina Ah no Cos'è Quish Boh Ah c'è una cosa sotto la panchina La prenderai Vedi che cos'è Un'arma Boh. Info Ah è Ah, è un... È un, un... Degli spinaci Ah È una torta di, di uova di spinaci Danneggiata psicologicamente E sembra una panchina Sì, okay. sì, vai Che vuoi tu? Se Vicente, non ero pronto per la responsabilità Ah, è papyrus Papyrus Non è pronto per la responsabilità Eh, non me lo ricordo questa cosa oh che Oh my dice. goodness Perché si sono ricreati e là sono rimasti? Cioè, non ha senso sì. Eh vabbè Shut up Cioè sono comunque uscito da una stanza e poi comunque così si fa il puzzle uh, Sono comunque uscito da una stanza e non avrei avuto nulla da, comunque così si ricreano No uh -huh. Non avrei Se non La campana del, La campana Beh sì, la campana Cherry Blossom vabbè Del uh... Può chiamare i, i, i semi di ponte Dove sono dove erano all'inizio No, abbassa un po' il volume qua eh? Bene. Meh. Oh, così direi proprio Oh Eh, stavo facendo? Um, tempo? Comunque Non c'è nessun'altra soluzione Perché tipo qui Ce ne sono solo tre E eh, vabbè Encounter uh, uh, uh, uh, uh, Con questo si fa Clean Ok, è clean Aveva ragione lui eh uh, si sì. gli chiedi di eh, film, Verde ah. significa pulito Questo è uguale a quello di sì, uh, prendi quelli verdi così Vegetoid così Ce la fai oh <ride> si sì, va bene Verde significa pulito Oh Marco Come no, pensi di no. farlo Sans Alleluia ah, Ok Vabbè si sì. dobbiamo Sans. andare qui Ring ring, ring. Ciao, questo è Papyrus. Come hai avuto il mio numero? Ah, come ho avuto com questo numero? Come ho preso numero? questo numero? È stato facile. Ho semplicemente, ho semplicemente digitato qualsiasi numero sequenzialmente finché non ho avuto il tuo. <ride> yeah. Quindi che cosa sta indossando? <ride> in effetti lui ha dato il numero a noi Ma lui non ha il nostro numero E noi l'abbiamo chiamato No, in realtà l'abbiamo chiamato Come fa a non avere il nostro numero? prima? Vabbè Vabbè Lasciamo perdere, vai mm. Fai finta che non l'abbiamo mai chiamato Cosa stai indossando? Sto chiedendo per un amico Pensava pensava che stessi investendo ah, Stai investendo <ride> Indossando un tutù polveroso È vero? Stai indossando un tutù polveroso? Sì Sì <ride> Quindi sta indossando un tutu polveroso Capito? Occhiolino Buona giornata Nyeh eh. Bene, eh, non mi ricordo che succede se dici no Cioè la stessa cosa eh, Non lo so Molto tempo fa i mostri Bisbigliavano i loro desideri alle stelle nel cielo Ah, se, se speravi con tutto il tuo cuore Il tuo desiderio sarebbe diventato realtà Ora, tutto quello che abbiamo sono questi questi.. soffitti di pietra luccicanti. <ride> Wishing room! Ah. La Stan senza tanto desideri. Migliaia di persone uh, che desiderano contemporaneamente non possono, essere, non possono avere torto. Il re lo proverà. Che vogliono uscire da qui. Io. Chi yo, è qui è io eh, quindi spieghiamoli Moldsman Andiamo sorellina, fai un desiderio. Desidero che mia sorella e io vedremmo stella reale un giorno Ehm um, Soffitto. Sapete una cosa prima, prima il fiore La cosa che mi piace. Prima, prima il fiore no. ah, Sembra che il mio oroscopo è lo stesso.. Della, stessa, della scorsa settimana. Allora, ora faccio io un desiderio. Io desidero di non essere mai prankato perché odio i prank. Vuoi guardare il deliscubo? Io... Yay! Shake wall. Ok. Quale wall? Questo. Che cos'è questo? Non me lo ricordo. Qua wow, mi sa so che non serve a niente. Devo leggere per forza? Sì. Allora, eh, antiche scritte ricoprono i muri, non. Eh, non riesci a trovare le parole. Diciamo. No puoi ah puoi semplicemente. cioè puoi appena tradurre. La guerra degli umani e mostri Perché gli umani hanno attaccato? Senza, senza dubbio Sembra che non avevano niente da. di cui essere. vabbè, nulla di, di niente da.. Niente di cui avere paura. Eh gli umani sono incredibilmente str eh, strong sono incredibilmente <ride> forti Serve avere l'anima di quasi ogni mostro soltanto per egualiare il potere di una singola anima umana ma gli umani hanno una debolezza ironicamente è la potenza della loro anima è il potere che gli permette di persistere fuori dal corpo umano anche dopo la morte eh, cosa? <ride> Se un mostro eh, sconfigge un umano Possono prendere la sua anima Un mostro con eh, Un'anima umana Una bestia orribile Con eh, un potere Potentissimo Vabbè È l'illustrazione di una strana creatura C'è qualcosa Davvero Brutto Di questo disegno diciamo mm, chissà che cosa sarà questa unsettling creatura. unsettling era tipo disturbante <ride> non lo so qualcosa no ci ha abbandonato vabbè oh non possiamo più tornare indietro a quanto pare Smettila ok <ride> oh vai, il salvataggio oh oh Tanto io ho un'anima fortissima, non hai nulla contro di me, Undyne. LOL, basta continuare a camminare dritto, no, no, non non calcola. <ride> sì, comunque se, se vi prendo probabilmente quello che, che succederà a me. Uh, uh, Niente Undyne inizia tipo una specie fisica. di battaglia in cui c'è solo un attacco, cioè queste. Uh, queste lance che, che ti vanno contro. No, mi sa che Andy non ha studiato fisica prima, perché, perché? non riesce a calcolare la. La traiettoria dei tuoi posti. <ride> No. non serve in fisica, miri lanci. Mi, mi, mi sembra sì, sì, che no. sono pure delle lance magiche. Beh, ora, ora è subito letteralmente. Oh no. Ah. Sfigato. <ride> LOL ti ha <è> preso. <ride> lo lascia. Lo giù. Scusa Come bambino. Devo andarmene Mi lo sbagliato. Questo vuol dire che Andine pensa di aver appena cercato di uccidere un bambino. Sì. Mm. Dov'è il mio cerca Todd? Devo averlo qui in tasca. Non c'è. Cathod. Oh, oh, oh. Comunque non serve a niente Quella, ecco la risposta. Che risposta? Yo! L'hai visto? Andai, mi, mi. Ha appena. Toccato! Non mi avrò mai più la faccia. Bro sei proprio sfigato Bro sei proprio sfigato Se fossi stato un pochino più Giusto un pochino più sulla sinistra Bro io non ti preoccupare Sono sicuro che la vedrai di nuovo Anche io ne sono sicuro <ride> Anche io. Lui continuerà a cadere fino alla fine dei giorni comunque Perché non ha le braccia <ride> Il formaggio cristall cristallizzato. cristallizzato. Il formaggio è stato così tanto qui che è creata, si è creato un cristallo magico attorno E' bloccato sul tavolo <ride> Vabbè non ci interessa comunque Vai prendi il fiore Squeak <ride> No non dobbiamo Siamo ancora a 18 minuti Ok fico andiamo Ehi hey, Sans Sto solo pensando di Entrare nel business dei telescopi, dei, dei telescopi. telescopi. Normalmente sono 50.000 gold Per usare questo telescopio premium ma uh, siccome ti conosco puoi usarlo gratis mm -hmm. How's about it Siiii yes. sì. Yay <laughs> È tutto rosso perché? Sans <ride> mi ha prencato maledizione. Ha messo la vernice Non ha funzionato il mio design Ha messo la vernice intorno Yes yes yes In yes. yes. questa stanza c'è il tizio dei nice Scream No. Che cos'è questo? sono i glif? Geroglifici i, I glifici antichi sono stati uh, sono Dipinti stati Dipinti sopra una, una lista di 21 di, uh, Diversi Ehi, gusti Aspetta eh, ah. ho, ho spostato il mio negozio Ancora nessun, nessun cliente Oh sei un cliente Per fortuna Ho pensato a una soluzione Punch card Cart carte pugno. Carte pugno. Okay. Ogni volta che compri un ice cream, puoi prendere un ice cream. Puoi prendere una punch card dal dalla scatola. Se hai, se hai tre carte, car carte, puoi scambiare per un ice cream gratis. È sicuro che riusciranno a prendere qualche cliente. No, ice cream, no, non ci servono, non ci servono. Vabbè non ho spazio quindi ciao lo lascio lì felice, felice <ride> e penserà fino, fino alla fine dei sei giorni è che lì. ha venduto qualcosa oh no C'è una un Se ne frega paperai ok questa parte è un po' un labirinto però vabbè ce la faremo no, non, non li leggiamo tutti vabbè uh senti una conversazione passare. Quindi non hai nessun desiderio da esprimere. Vabbè, sempre la cosa iniziale. Mm, solo uno, ma è un po' stupido. E <ride> non lo sapremo mai. Haha. How about? Yes. Ok, questi abbiamo entrambi già visto, quindi lui clean. clean. Oh no. Ah già que questi ora non mi devo muovere. Ah, ma questo attacco non l'abbiamo mai visto, quindi sì. Bene, ciao. Flex. Ciao. <ride> che è sta roba? È il suo sidore <ride> Sì. Aaron. 55 di oro per non fare nulla. Sentendo di ignorare i mostri. C'è un paio di scarpette da ballo. Sì. Ti prego, puoi posare qualche oggetto curativo alla prossima cassa che vedi? Ti prego. Prima avevo 17 di vita. Vabbè, indossa. Yes. E ora buttali via Tough glove? How about to drop the glove? Eh sì, non importa, ma tanto. Gli ho spenti solo due. Oddio, che orrore! Che orrore è lo schermo. Posso cliccare qua così smette di fare no. tutto. Ok, Ring. Ciao, sono Papyrus. Ti ricordi quando ti ho chiesto riguardo ai tuoi vestiti? Beh, l'amico. L'amico che voleva saperlo. La sua opinione di te è molto. Assassina. assassina. Ma scommetto che. Che lo sapevi già. E siccome. è. Perciò. Io ho detto che. Ah, gli ho detto.. Gli ho detto ciò che stavi indossando. Un tutù polveroso. Perché lo sapevo ovviamente. Dopo. Dopo una. una domanda così sospetta. Ovviamente cambieresti i tuoi vestiti. Sei un, sei un biscotto... <ride> sei così intelligente. Sei un biscotto ah, così è un intelligente... È un modo di dire, un modo di dire inglese, quindi lo traduco, sei molto intelligente. Sei un biscotto intelligente. In questo modo, in questo modo sei salvo e non ho mentito. <ride> uh, nessun tradimento da nessuna parte. Essere amici di tutti è facile. <ride> fino a poco a. Uh, uh, Ma non abbiamo nemmeno cambiato i vestiti in realtà, sono gli stessi con cui andai trovato Moldsmall Moldsmall Ci da loro la molsmall No Pizza Vero c'è una lentezza Vai Non dirlo Dai prometto Prometto che non la uff Ero Non riderò Non la Uff ah, ah. Non farò la mao prometto No Tu Il potere di prendere le loro anime Mi soul E poi c'è S minuscola Questo è il potere Che gli umani Di cui gli umani avevano paura Skip nah. Vai Clean Green means clean Ah Che idiota Nemmeno ti serviva Perché l'hai fatto Cosa? Ma ti serviva la cura, perché hai fatto? Perché devo sperare tizio. Quindi? Io lo faccio andare via. Bravo. Sbagliato. <ride> Flex. Bye bye. Oh no, questo è il coso del Dvd 2.0, so che stavolta li colpisce gli angoli ogni volta. Ogni tanto. Yes. Oh, ok intanto l'abbiamo pure mostrato perché stava what stava is that attacco. oh my io tengo premuto così oddio ehi hey, la ci ho visto che eri lì sono onion san onion san capisci Sì, cap <laughs> Stai visitando le cascate, eh? È bello qui, eh? Ti piace, eh? Eh? Sì? Anche io. È il mio preferito. Continua a camminare. <ride> anche se. L'acqua sta diventando. non so che significa shallow. Boh. mi sa. mi annoia. No. Devo sedermi qui tutto il tempo. Eh. Ma. Ma. Ehi, hey, è ok. Perché.. Ah, perché è meglio di andare in città. E vivere in un acquario... Eh, Come si dice? Diciamo? Non mi ricordo. Affollato, Affollato, diciamo. Come tutti i miei amici di, di, eh, fecero. <ride> e l'acquario è pieno in ogni caso, quindi anche se avessi voluto... È ok comunque. Capisci? Anda in, tutto, capisci? Andrò fuori di qui e vivrò in un oceano, capisci? Ma <ride> che hai fatto incastrare tutto qua? Ehi, ehi, la. è la fela di questa stanza. Ci vediamo in giro. Have a good time. Nelle cascate. Ciao, Nyunsan. Boh, non ho capito che cosa vuole dalla nostra vita. Un attimo Oh lo stai. no, taglio. Ti, si nasconde in un angolo, però in qualche modo ti incontro incontra lo stesso. Non <ride> so per combattere. Dobbiamo fare ham che okay, ham. Non lo so. No. No. Ok. Oddio, brutto. Vai, vai avanti. Mi sa so che vuol mm. dire canticchiare. Uh, sire Sire Sire. Sire, sire. sire. Si re Aiuto okay. Si re si spara Ma che fai? Bisogna farlo cinque volte? Mm, cinque volte, vabbè, canticchia ancora, arrivano altri mostri E eh, a, a un certo punto diventa un concerto Si fa? Così Si fa si sì. Ah ha preso danni Mi sa che non mi danneggiano <ride> Sans aspetta vai indietro Cos'è che ha detto? Vai, vai avanti. Vabbè. Bravo. Ah, yeah. Queste qua non tiene le mani su una tastiera. La, la, il pubblico lancia vestiti. È una tempesta di calzini. Canticchi ancora ma attenzione costante. Boh I tour è è I tutto. tour i, i, Le groupies Si sì, così Marco Le groupies vai, sì, vai avanti, Le dai. groupies vai, vai, I, vai. i gruppi E' tutto Aggressive Aggressive Aggressive Aggressive uh, Sta pensando al suo futuro Siete arrivati Lontano Ma è il momento avete tutte e due eh, i vostri le vostre avventure da, da andare avanti quindi cantichi una canzone di addio so long <ride> ma deve morire Moriamo con questa devi <ride> morire se cioè, mi cerca di uccidere hai vinto yeee yay. Yay. la stanza di su nasconde un grande tesoro Uh. Yes. C'è un pianoforte Giocarlo <ride> Aspetta X quit Quindi premere X Va bene andiamo Beh quindi il tesoro Aspetta Fallo. Una canzone l'eco nel corridoio Perché non la play Non la suoni Vabbè è l'ultima cosa scusa Eh dobbiamo playare la canzone Bene. Questo potere non ha Non ha contatore <ride> <ride> non, <ride> Tipo Pokemon Non è quali Vabbè Non è quali Senza, senza dubbi Un umano Non può prendere l'anima di un mostro quando un mostro muore la sua anima scompare. E il suo incredibile potere sarebbe necessario per prendere l'anima di un mostro vivente. C'è stata un'eccezione. L'anima di un di, ah, di una specie speciale di, di boss chiamata. No, boss. Di mostri, chiamata. Sì, di, mostri di mo boss. Sì, sì, lo so, mi sono confuso. L'anima di, di un mostro. boss è forte abbastanza per persistere dopo la morte. Anche se per qualche minuto. Un umano potrebbe assorbire quest'anima. Ma non è mai successo. E adesso non succederà mai. E non succederà mai. Are you sure about that? You're <ride> sì, ungenocide! Oh oh oh. è una statua. La struttura dentro è asciutta. Prendiamo. Yes, prendi un'ombrella Ombrella, ombrella Per piacere prendere uno Prendi ancora, prendi ancora Sì, certo, ma posso tenermi Yes Metti l'ombrello sopra la statua Dentro una statua Inizia a suonare una canzone No, una, un, un clarion Sì, un clarion inizia a suonare Bene, vai al pianoforte adesso Paolo. Suoniamo questa Uh, tecnicamente vi danno le istruzioni ma credo che io lo sappia fare perché una volta ci ho provato. Sì, lui è già si è allenato. Già vai. Allora. Allora. Allora. Yeah piano lì giocarlo oh, Un attimo oh, oh, oh. No. Ok non ci interessa Vai avanti <ride> Beh vai avanti Abbiamo capito cosa sai fare Tra virgolette Ma no Bene <ride> Volevo fare il più possibile Su questo piano Che Un carino Un artefatto leggendario Lo prenderai? Si sì che lo prendo Yay. Se prendo, Sai Trasformano troppi cani What do you mean? I'm in dog <laughs> Usa Hai <I, laughs> Come si dice Hai schierato il cane Oh no Il cane assorbe l'artefatto What? No Oh no L'artefatto è, è sparito No Dai il mio artefatto. Oh beh. Quello stupido cane. Ha assorbito il mio artefatto. <ride> uh, no. Uh, mi mi non mi sa, No, mi è. sa che quando chiami, quando hai il cane nell'inventario, suona perché è stato il cane a mangiare il telefono di, di Toriel. Se no ti Muglia. risponderebbe. Voglio l'ha restituito. Ma prendi l'ombrello. Sta piovendo Marco? L'ombrello. Chi se ne frega? Prendi. <ride> Serviva solo per darlo la statua, ora non serve. Yo! Neanche tu puoi mantenere un ombrello vabbè se stai camminando là penso che verrò con te <ride> andiamo! Tu sai fare questo? <ride> lo so fare! Non, è non lo sapevo! Solo noi dovremmo avere sto potere, non è giusto! <ride> Perché queste pozzanghe qua sembrano dei buchi <ride> nel pavimento. <ride> mentre glitchiamo insieme. No, mentre, mentre guardi il muro. Wow, bro, mm. andai ne così è Così figo. Ah. Figa. Basta, sì. So. Picchia tutti i cattivoni, non perde mai. Se fossi un umano... <ride> Bagnerei il letto ogni notte. <ride> Mi pisceri sotto ogni notte. Oh, ma no.. Sapendo che mi, mi haha <ride> Ma io sono un umano. <ride> ecco, che fastidio quando... Ecco, ecco, ora va meglio. Non ti stava seguendo. Ehi, ma quello è un ecoflower. <ride> <ride> ma io me ne sto andando, lasciami camminare, cioè. Quindi un, gio un giorno avevamo un, un progetto di scuola dove dovevamo prenderci cura di un fiore. Il re, dovevamo chiamarlo Mr. Dreamur. E Ha fatto volontariato Per darci i nostri I suoi fiori Praticamente è venuto a scuola Ha insegnato la classe Riguardo responsabilità e roba mi ha, mi ha fatto pensare Yo Quanto figo sarebbe Avere Andai a scuola Potrebbe Potrebbe Picchiare a tutti gli insegnanti Yes <ride> Pure Pure Il re um, Magari non dovrebbe picchiare gli insegnanti È troppo è figo per picchiare una persona innocente <ride> wow. ah, è vero uh, così cammino normale, così cammino quando glitchcio Ma non glitcio visualmente è velocissimo allora uh, Tecnicamente non si può glitchare guarda <ride> Ah cammina normale scusa cammina normale Ora glitchati. è velocissimo eh, eh, tecnicamente non, no, cioè non so perché perché allora è quello no, sprint di cui sto parlando sì lo so ora so <ride> che <ride> allora praticamente non il personaggio non è simmetrico sì l'abbiamo capito <ride> eh, allora praticamente eh, non sto praticamente glitchando e, glitch praticamente e, non, e non uh, uh, e no, tecnicamente non si può, non, Anche ci si può basta. non ci si può glitchare a, a, okay, a vai, sinistra vai Solo a destra vai infatti avanti. credo che questo sia soltanto per velocizzare un po' la scena Per lo sprint in realtà Per l'ombrella Take an umbrella yes You took an umbrella <ride> No in effetti eh, non si può fare umbrella Io questo questo mm. coso è troppo alto per, per me Vuoi andare a vedere Undyne giusto? Vai, sali sulle mie spalle. Ok, boomer Io, uh, vai avanti. Non preoccuparmi per te. Cioè, mm. non, non preoccuparti di me, trovo, trovo sempre una via. <ride> Wasted. Uh, ok, nella prossima parte bla. bla 37 bla. minuti, cioè non troviamo un sabotaggio da quanto, boh. Vabbè quindi nella prossima parte di Paper Mario di Origami King eh, Sconfiggeremo Boss Undyne Quindi ci vediamo alla prossima ah, Bye vabbè, Rispondete al sondaggio e iscrivetevi Al prossima ciao Ciao